Expo Vending Sud 2019, in questa ottava edizione della fiera che si tiene a Catania ormai ogni due anni, siamo allo stand della Sigil Vending e nell'ambito degli espositori dei prodotti distribuiti dalla Sigil Vending c'è la Seasoft. Ben rappresentata dalla sua amministratrice Anna Maria Coco. Buongiorno Anna Maria, e da Gaian, il nuovo developer software dell'azienda. Noi non ci incontriamo da quattro anni. Quali le novità di Seasoft qui a Expo Venizú 2019? Buongiorno a tutti, allora, le novità della Seasoft sono il nuovo palmare industriale che abbiamo introdotto nel settore, eliminando già il vecchio da un po', con un sistema a chiave e poi oltre la nuova programmazione non solo di Android, ma abbiamo anche la programmazione sulle app con i cellulari, e quindi da giugno siamo pronti a partire anche con questa nuova situazione. E poi oltre questo le novità che anche Fabio ha appena detto abbiamo un nuovo collaboratore all'interno della SISOFT Che a questo punto presentiamo, io perdonami ma riesco a ricordare esclusivamente il tuo nome in questo momento che è Gaian Presentiamoci per bene nome, cognome e funzione allora, sono Gaian Shakti Seneviratne e Neviratne, sono il nuovo sviluppatore alla e Allora, Abbiamo fatto questa nuova applicazione su Android basandoci sul, sulla versione che avevamo per Windows. Abbiamo preso la vecchia applicazione, l'abbiamo portata eh, sul, su Android e adesso ci prepariamo a fare degli aggiornamenti per migliorare il tutto. C è stato rapidissimo, in realtà prima in 30 minuti mi hai fatto vedere tutto il software che è molto ben elaborato, c'è tanto davvero da andare a scoprire, ma appunto per poterlo scoprire qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno. Info chiocciola, soft, vi aspettiamo. Ecco perché eh, c'è stata una grande evoluzione nel, nell'ultimo periodo e probabilmente vale la pena avere maggior, richiedere maggiori informazioni proprio per capirne di più. Anna Maria grazie, grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio e un saluto a tutti. Grazie, grazie Gaia. Grazie a lei, un saluto a tutti. E noi continuiamo qui all'interno dei corridoi di Expo Vending Sud 2019 per mostrarvi tutte le altre novità presentate.